Eccoci, ritrovate in diretta con il nostro Instant Focus che, come potete leggere dal titolo di questa trasmissione, dedichiamo alle piccole e medie imprese che sono l'ossatura dell'economia italiana non solo per il mercato interno ma anche per quello internazionale l'export naturalmente vale tantissimo così come valgono i prodotti made in Italy ma la forza del made in Italy da sola non basta perché a contrastarla ci sono anche invece dei fattori negativi come la tassazione eccessiva, l'eccessiva eh, burocrazia che determina comunque una, un freno anzi leggiamo qualche numero proprio per inquadrare la situazione il costo della burocrazia varia dai 108 mila euro per una piccola impresa ai 710 mila euro per un'azienda di medie dimensioni e naturalmente di fronte a questa situazione così complessa il rischio è quello che gli imprenditori fuggano eh, nei paesi eh, vicini con un grave danno anche occupazionale per il mercato italiano. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi ovvero Roberto Impero CEO di Smart Road Safety che io ringrazio eh, per essere qui. Benvenuto buongiorno. Roberto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ricordiamo naturalmente ecco, Smart Road Safety eh, azienda campana che produce dispositivi che riguardano la sicurezza stradale quindi un ambito anche molto importante e interessante. Io direi Roberto ecco partiamo proprio eh, dall'analisi eh, della situazione del vostro eh, settore ecco come viene percepito il Made in Italy per quanto riguarda il vostro comparto e quali sono ecco, i fattori che riguardano poi invece la, la concorrenza anche a livello eh, internazionale? Dunque, la, il Made in Italy ha una certa rilevanza e considerazione nei mercati esteri di sbocco perché comunque eh, è, risaputo, è risaputo che le aziende italiane sono soggette a controlli sulla sicurezza, sulla qualità, varie certificazioni di, di recente, anche le certificazioni di sostenibilità e quelle relative all'ambiente. Quindi nei mercati esteri c'è un valore che viene riconosciuto uh, a parità di, uh, di altre condizioni rispetto alla concorrenza statunitense, nel caso nostro, piuttosto che di altri paesi europei o asiatici. Il problema è sul mercato interno. Sì, ecco, è eh, chiaro, insomma. Diciamo che eh, le condizioni eh, di, di concorrenza non sono esattamente paritarie, proprio per anche una serie di norme, di regolamentazioni diverse da, eh, da paese a paese. Ecco, Quali sono i problemi a livello nazionale che più vengono evidenziati nel vostro settore? Beh, il nostro mercato relativo alle barriere stradali, quindi connesse a tutti i sistemi di sicurezza passiva che vengono installati sulle strade a tutela dei conducenti di veicoli, automobilisti e anche mezzi più pesanti, in Italia non prevede grossi, grosse barriere all'entrata, non prevede procedure di omologazione del prodotto o del produttore a differenza di altri paesi anche europei confinanti pensiamo a Svizzera pensiamo all'Austria l'Irlanda il Belgio ecco tutti i paesi nei quali eh, le maglie sono molto più fitte e oggettivamente eh, in alcuni casi come anche in Germania si riscontra una forma per certi versi di protezionismo delle aziende nazionali, quindi tedesche, rispetto alle aziende che provengono da altri paesi. In Italia invece basta una certificazione CE, che è la documentazione minima che certifichi la messa, eh, la, eh, la commerciabilità di un prodotto eh, barriera stradale per poter quindi competere sul mercato. Questo significa che le aziende italiane si trovano a concorrere talvolta con aziende asiatiche, con aziende dalla Turchia, dall'Albania nei tempi più recenti che chiaramente non hanno invece i nostri costi di produzione non hanno eh, i nostri costi inerenti alla tassazione, la contribuzione e anche la giusta conformità a tutti i principi che abbiamo menzionato prima, quindi sicurezza sul lavoro, tanto per cominciare ma anche ovviamente principi di eh, sostenibilità, ecco si Corre ad armi pari ma in realtà non, so, non siamo in una condizione paritaria, è una concorrenza libera ma che andrebbe disciplinata. Chiarissimo. Ecco abbiamo detto appunto eh, questo costo della burocrazia davvero elevato eh, da una parte e invece delle maglie un pochino troppo larghe per quanto riguarda la sicurezza e i controlli eh, su strada e tutto questo influisce eh, poi eh, sulla tutela del, degli utenti, degli automobilisti ricordando naturalmente che ogni morto su strada un danno incalcolabile dal punto di vista umano ma anche un costo sociale ed economico di oltre un. Un milione e mezzo eh, di euro ecco come fronteggiare questa criticità ma infatti il problema è proprio questo eh, i gestori stradali ehm, si espongono anche ad un rischio che qualora queste barriere non dovessero funzionare Uh, loro sarebbero esposti ovviamente a conseguenze civili e penali e poi con una difficoltà di rivalersi uh, eccependo quindi la responsabilità del produttore che magari, che magari risiede in paesi dove anche la giurisdizione è, è molto complicata. Mm, in Italia bisognerebbe istituire quello che esiste come dicevo in altri paesi europei, una, un ente, un'organizzazione, un'agenzia che faccia da collettore della documentazione di prodotto e del produttore stesso in modo poi da eh, autorizzarne dopo adeguate verifiche non soltanto inerenti la produzione, il prodotto la tracciabilità ma anche la consistenza finanziaria in modo da avere l'elenco dei prodotti e dei produttori approvati in modo che i cittadini possano anche accedervi possano sapere quando circolano ma tutti appunto circoliamo sulle nostre strade che le strade sono sicure perché sono stati effettuati i dovuti controlli sia sul prodotto che su chi lo ha prodotto e questo in, proprio in un'ottica di garanzia in caso di ahimè incidenti molto gravi chiarissimo eh, c'è naturalmente una lotta anche da parte eh, delle istituzioni per contrastare eh, il problema del, degli incidenti eh, stradali, anche se dobbiamo dire che per fortuna il numero, soprattutto relativo alle morti eh, per strada, è in diminuzione, soprattutto rispetto al, al boom eh, di questa tragedia che si era verificato intorno agli anni 80 e 90, ma ancora tanto eh, bisogna fare, eh, assolutamente. Ecco, eh, Quindi eh, qual è l'intervento da parte delle istituzioni della politica che reputa più urgente? Già ce l'ha accennato se vuole completare il discorso. Ma sicuramente mh, prendere atto di tanti punti ancora pericolosi da proteggere sulle nostre strade, le grandi arterie autostradali ormai sono attenzionate e messe eh, in sicurezza e eh, oggetto di riqualificazioni e ammodernamenti, il punto è tante strade secondarie e anche urbane che sono ancora molto pericolose, mietono molte vittime e anche lì manca un organo eh, che rilevi e eh, segnali e metta in sicurezza questi punti pericolosi che eh, ogni giorno causano eh, vittime eh, numerose. Al contempo una istituzione che eh, faccia da collettore dei, delle barriere certificate in modo tale che si possa avere un controllo di tracciabilità, di affidabilità, del prodotto in modo che siamo sicuri che sulle nostre strade abbiamo prodotti di massima sicurezza, massima efficienza e eh, senza esporsi a rischi inutili, al contempo tutelando eh, le aziende nazionali. Certo, è certo, il punto è anche e anche questo, eh, nelle nostre dirette parliamo tantissimo di rivoluzione digitale, tecnologica, è inevitabile in questo momento di grande trasformazione, ecco faccio anche a lei eh, questa domanda, cioè appunto se lo sviluppo del digitale o addirittura dell'intelligenza artificiale che adesso ormai nominano un po' tutti ha delle ripercussioni anche sul vostro settore e se sì quali? Ma sicuramente nell'ottica già 4.0 le aziende di produzione hanno modernizzato i vari processi, soprattutto per quanto riguarda la produzione attraverso macchine a a controllo numerico e tutto quanto riguarda la filiera dalla materia prima, che nel nostro caso è il coil di acciaio, fino al prodotto finito. E questo sempre anche in un'ottica di trasparenza e tracciabilità per il committente che acquistando questo prodotto può facilmente attraverso la tecnologia e la digitalizzazione risalire a, alla materia prima a ritroso eh, in modo sa da sapere sempre che tipo di acciaio, chi lo ha prodotto, da dove proviene, quali sono stati i processi di lavorazione. Questo è eh, non solo utile a eh, rendere più efficiente eh, e anche ridurre gli scarti, rendere più efficiente la produzione, ma anche a, appunto, a rendere più trasparente il prodotto finito che poi viene nel caso di specie messo su strada e installato a tutela della vita delle persone. Chiarissimo, ecco Roberto, un'ultima domanda, perché lei ha accennato appunto all'utilizzo, ovviamente su ampia scala delle materie prime, anche queste protagoniste eh, dei mercati lo abbiamo visto eh, negli anni passati, soprattutto i cosiddetti eh, colli di bottiglia, la difficoltà proprio di reperire determinate materie, soprattutto dai mercati esteri, eh, dalla Cina, da Taiwan, che è il centro per quanto riguarda la produzione dei eh, microchip. Ecco, ora la situazione com'è? Si è definitivamente sbloccata, soprattutto. Che cosa prevede per l'immediato futuro? Ma Sull'ambito della materia prima acciaio le cose vanno meglio, eh, la situazione è più fluida, i tempi di attesa eh, lunghissimi, fino anche a sei mesi per ottenere una determinata materia prima, si sono ridotti, c'è più disponibilità e si è visto anche in un calmieramento dei prezzi che l'anno scorso eh, erano eh, schizzati alle stelle. Per quanto riguarda alcuni componenti elettronici rimane una certa criticità, d'altra parte sappiamo che comunque Taiwan è ancora anche oggetto di rischi bellici che tutti ci auguriamo eh, non si concretizzino e quindi questo incide